Non c'è niente di meglio di una bibita se vuoi dissetarti e idratarti Aspetta. con gusto. Falso, sei eratto. Vaffanculo. <ride>